Sì, grazie Presidente. Anche questa mozione è frutto di un indirizzo dato in Commissione Ambiente insieme congiuntamente al Municipio XIII sulla zona, sull'area del Parco Piccolomini. L'area del Parco Piccolomini è un'importante area storica. A livello appunto del Rinascimento, perché insomma eh, rappresenta in sé eh, il belvedere della città di Roma, appunto verso la Basilica di San Pietro, perciò rappresenta sicuramente un punto eh, centrale, un punto panoramico fondamentale per il municipio, ma per tutta la città perché eh, spesso e volentieri è fruito dai eh, turisti che vengono a visitare la capitale. Questo parco. Eh, ha un vincolo, un vincolo paesaggistico per il quale eh, diciamo, non si è potuto poi creare e costruire una scuola a seguito di un esproprio eh, portato avanti dalla regione Lazio e questo parco diciamo, ha vissuto nell'incuria fino, fino a oggi, insomma, ecco, non è stato manutenuto, non è stato diciamo, portato avanti nessun progetto proprio per riqualificarlo. Questo degrado ha portato diciamo, la scomparsa del Belvedere e grazie a questa amministrazione che ha prontamente dato gli indirizzi giusti al servizio giardini ha riqualificato l'area e ha ristabilito appunto la bellissima panoramica. Però noi chiediamo di più, chiediamo chiaramente oltre a eh, un'attenta manutenzione ordinaria insieme al municipio 13 anche un progetto che stiamo diciamo, realizzando insomma, insieme allo stesso municipio e eh, una, um, un collegamento pedonale tra eh, via Gregorio VII e appunto il parco di Piccolomini. Questo eh, progetto potrà eh, diciamo, eh, realizzare eh, nella sua interezza e la fruibilità di questo parco ridonandogli appunto il grande splendore che aveva un tempo perciò ecco, questo indirizzo è molto semplice però insomma mira sempre a riqualificare appunto un'area importante della nostra capitale e speriamo che venga eh, votato senza polemiche chiaramente strumentali da parte dell'opposizione questo indirizzo molto semplice a beneficio del territorio e del municipio XIII. Grazie Presidente.